Inizia la transizione. Yo, Sant'Enchan, yo, YouTuber, yo, Italian YouTuber, it's here. Near you, live, for another live streaming. Caramiche ed amici come mi rompono le scatole tutti i programmi che saltano a primo piano e poi non si possono chiudere quando io sto facendo la live porca miseria accendo oh. il computer e tutti i programmi tutti i programmi eh, si ricordano di scocciarmi quando io accendo il computer non ho analizzato il computer che lo devo fare. Allora, come vi trovate oggi? Come state questo mercoledì io spero benissimo, poi mi sono messo elegante che come sempre, non so di cosa parlare quando faccio le live, conto con la partecipazione del pubblico, ma poi gli argomenti strada facendo li trovo. Per esempio, in questi giorni stavo riflettendo su un tema che ha trattato Serafino Massoni, sul buddismo, su come si è cambiato evolvendo il buddismo nel tempo, ma che il buddismo originario era differente. Per esempio, nel buddismo parlano di Anatman. Buddha diceva che abbiamo un Anatma. Atma in indù è l'equivalente più o meno di anima. Quindi i buddisti abbiamo una non anima. Come riesce a eh, reincarnarsi, a trasmigrare di rincarnazione in rincarnazione una non anima? Perché eh, gli aggregati scanda per gli indù eh, non, non, non hanno a che fare con l'anima, l'anima li trascende. Invece per il buddismo la non anima non è un'assenza di anima, ma un qualcosa che non si può definire come anima. È il risultato del, del, del composto degli aggregati psicofisici. Quindi una volta che uno muore, che si disgregano gli aggregati psicofisici, eh, dove va a finire l'anima? Perché per i buddisti esiste una non anima. Cioè Né esiste l'anima né non esiste. Esiste una non anima, anatma, che è an negativo, quindi anatma, non anima. Esiste fin quando esistono gli scanda o aggregati elementari psicofisici. Quando si dissolvono, dovrebbe pure scomparire questa non anima. Quindi cosa migra, cosa non migra, cosa si rincarna? Hi Gok Han, thank you very much for your like. I am proud to see you again. So, dearest friend, what do you like to listen from me? Ah, I have problem with the uh, uh, uh, Google Browns well. Hi Lintai Vietnam A S M -L. Hi, how are you? I have problem because uh, there is no, no. signal. Uh, can, you, can you see me? I have some problem. Well, well, well. I can't see myself on, uh, on the video but uh, I can appreciate your chat. So, I, I I hope someone can see me in this moment because Problemi visualization. Of my own, images. dicevo a parte questo inconveniente che è venuto, non so perché. Non ah, ecco, adesso mi, mi vedo. È venuto questo inconveniente? E ogni tanto problemi a guardarmi allora penso che non, non però per fortuna adesso si direbbe che si, si ripristina se no, non si ripristina però so che, che sto trasmettendo e ora faccio quest'altro live perché non, non gli riesco a, a trovare un titolo l'ho intitolato appunto L'ho intitolato titolo provvisorio perché mercoledì 6 novembre 2019 alle 16:41 dovrebbero essere 16:41 perché il mio computer non va sbagliato pure nell'ora. qua un'altra applicazione che mi chiede di essere attualizzata e eh, basta o oh. continua o cancella cello basta per oggi si vogliono installare faccio un video come ieri per vedere quello che riesco a parlare per il momento o due amici che sembrano Due, niente che, che mi scrivono, eh, non ho né nessuno che mi, ha, mi hanno dato tre like, c'è solo uno spettatore. Eh, non so chi sia rimasto attivo a seguirmi, qua mi chiede di fare la pulizia del registro. diciamo di sì e, niente c'è problema un po di problemi il feedback non, non riesco perché parlare l'altra volta abbiamo parlato di habar Philip Lovecraft un'altra volta ho accennato qualcosa al racconto il colore venuto dallo spazio e questa volta non so come a volte io dovrei scrivere in un quaderno tutte le cose che mi vengono a mente perché poi non, non le sfrutto, ma questa volta vorrei parlarvi di qualcosa di originale so che a molti è interessato a il tema soprattutto di eh, Alessia Crowley, quindi che dire, potrei cercare di parlarvi di, Crowley, di nuovo il suo, suo intento di operare dei movimenti attraverso ciò che lui definiva la, la, la scienza assoluta, la magia, che in realtà è una definizione. Che hanno anche eh, portato altri occultisti, oltre a Crowley. e lui ha voluto sistematizzare la scienza, la scienza magica, oltre i limiti, le concezioni antiche, per integrarla. Con, eh, con, la, con la magia, eh, le creenze moderne. Quindi, come dire... questo è un argomento che ha interessato a molte persone anche perché sono molti misteri e molte cose rare intorno alla vita di eh, aleister crowley molti enigmi. mi frati anche molte cose assurde che sono successe E molti credono che siano delle cose spiegabili molti altri invece eh, pensano che siano stati dei gesti folli vediamo un po ah, ecco si è recuperata l'immagine anche se non del tutto bene eh, nel mio nel mio screen dove fa vedere la trasmissione no e niente eh, ultimamente ho oh, potuto ciao oh, lone wolf come stai dicevo che il live che non so se ho fatto ieri o l'altro ieri passano grazie lone wolf mi dice lone wolf 74 che oggi sono, sono molto elegante mi sono messo elegante eh, si sì, sto bene grazie ciao eh, cinzia mi sono messo così elegante perché ho avuto il tempo di fare una live e poi provvisorio perché non so esattamente di cosa parlare volevo fare un epilogo degli argomenti trattati nell'ultimo tanto per cambiare che ho visto che è stato seguito da molte persone molte più rispetto alla media ha avuto una media superiore facciamo liceo scientifico e, e quindi ho visto come eh, lovecraft e hawa film lovecraft e eh, alle crowley interessino a molte persone in sia sc tan parla dell'argomento argomento fantasmi credi io personalmente eh, non credo nei fantasmi magari sono delle proiezioni della nostra coscienza nel mondo fenomenico eh, buddha diceva che noi non abbiamo né un'anima in hindu atma ma neanche che non abbiamo un Ciò che abbiamo è un composto di aggregati, gli scanda per gli indù, che formano l'anatma, cioè la non-anima. Abbiamo una non-anima. Si deve definire con ecco, eh, una formula negativa, con una negazione, che non si può affermare che sia qualcosa. Perché giustamente è, è, ha una natura intrinseca, non estrinseca, non propria. Ma è la somma degli aggregati psicofisici che formano la nostra coscienza. Grazie. Lone Wolf per uno più. Grazie. Lone, buongiorno, arrivo ora per caso. Luna, ciao, come va? Mi piacciono le live quando partecipano molte persone alla fine che significa che si può fare ciò che l'obiettivo di una live poi stare a parlare dei temi che oggi avevo del tempo per fare un video avrei potuto filmarmi con il mio vecchio nokia asha 302 si filma in eh, 640 x 480 e virgola 2 di, eh, megapixel qua si vede il menu c'è il sistema operativo S 40, che mi si è rotta la filmatrice e youtube non mi paga quindi mi raccomando a tutti voi e tutte voi che fate parte della mia community di aggregare persone in modo YouTube prendi in considerazione il mio canale il nostro canale eh, ciao Babi the king ciao amico mio come stai babby the king ma ad esempio ci sono gruppi che registrano con degli strumenti adatti l'energia di entità io sono andato a vedere uno di questi eh, apparecchi in internet. Ho visto come eh, gli stessi costruttori dicano: che Quegli apparecchi hanno una base di suoni pre-registrati e alle sollecitazioni ambientali sparano dei rumori combinandoli tra loro. Quindi, in effetti, giorno con una memoria digitale puoi registrare migliaia se non milioni di parole e poi vengono distorsionate quindi tu fai appena <coughs> l'apparecchio ti risponde cercando di imitarti con le parole che ha quindi a volte si ascolta parlare in indie ascolta parlare e, e io non ci credo a quello Wall 74 ti ricordi di me, certo che mi ricordo. Per esempio, io da piccolo avevo 6-8 anni. In un viaggio a Londra. I miei genitori mi hanno comprato un apparecchietto che sembrava tipo marconisti, no? Con il microfono da mano, nero. C'aveva delle levette che tu potevi cambiare, ma non servivano a niente era eh, un apparecchietto che era un gadget, un giocattolo della serie televisiva UFO. Voi cercate in YouTube UFO che le, le donne portavano una parrucca sintetica per evitare l'elettricità statica nello spazio color rossa azzurro. Bene, io parlavo a questo apparecchietto schiacciando un bottone, si sentiva persino il gracchiare dell'elettricità statica. <ride> Allora, qualsiasi cosa io dicessi in italiano, mi spendevano in inglese, o a volte chiamava addirittura la radio quando stava accesa, medei. medi, ufo a Ufo eh, a ore 9. Allora, io ho scoperto, era un dischetto registrato come quelle bamboline che ridono piangono. No, la, la vacca che faceva, mu -mu. E io parlavo. Quando scioglievo il bottone attiva una delle registrazioni, ok. Che facciamo? Ma era tutto registrato in alcuni dischetti piccolini, quelli di plastica piccoli delle bambole. Del una preferisco i fuochi d'artificio. Quindi per me. Lo dicono pure i fabbricanti, devo andare un saluto a tutti. Ciao, Lone Wolf 74. Fortuna in qualsiasi cosa tu faccia. Quindi tu san non credi all'esistenza dello spirito? Credo sono sempre stato un borghese laico, razionalista, agnostico. Non precludo nessuna possibilità dell'essere, eh, anche perché non se ne può avere coscienza diretta. Però non mi sento di affermare nulla in merito. Eh, D'altra parte, ci sono stati così tanti culti religiosi, più di 7.000 ce ne sono adesso. Veramente, se ci fosse un'unica verità, tutti seguirebbero gli stessi schemi. Invece no, non c'è un'unica verità. Questo significa che si va più di fantasia, si cerca di trovare delle risposte a delle domande, ma si parte già dalla risposta per, soddisf per trovare soddisfazione a delle domande esistenziali. Quindi non credo che ci sia qualcosa, però non sento neanche di dire a chi ci crede di non credere. È come uno, uno è libero, per me da sempre le religioni hanno avuto più che altro un valore culturale, antropologico, etnologico. Ho letto molti testi sulle religioni, l'archeologia, sociologia. Quindi per me eh, le religioni hanno valore culturale letterario. Babi King torna in ufficio, pausa finita. Un abbraccio a tutti. Ciao oh, Babi The King, e quando poi dall'ufficio, nella pausa, guardati nello smart TV i miei video così oppure comparti la visualizzazione dei miei video con i tuoi colleghi, Babi The King, così mi sponsorizzi un po'. Magari inizieranno anche i tuoi colleghi a guardarmi eh, perché sono disoccupato e mi piacerebbe che YouTube mi ridia non solo le monetizzazioni ma anche del denaro. Fai vedere, Babi the King, i miei video più visti. Insia SC, ciao the... oh baby. Hello everyone. I'm from Vietnam and I look forward to getting to know you. Thank you, Joy Watch Nam. You are really a great friend. And please uh, tell to all your friends and contacts to follow me. I follow back. Te lo faccio con vero piacere, dice Babide King. Un abbraccio, un abbraccio anche a te, caro amico, e buon lavoro. Non ti chiedo, eh, stai in ufficio, cosa fai perché non vorrei essere indiscrito così, licenziano. Ha, <ride> scherzo, dice la nostra amica Deluna. e magari sì, bisogna vedere che video fa vedere, se lo fa vedere al principale. Ehm... Nam, che deve essere un saluto. Dice Tai gioi Choc. Ah no, Choi Cioc ok, Nam. Ok. Eh. Allora dicevo, io ho trattato tematiche spirituali. Ho trattato di Aleister Crowley. Avrebbe delle singolari somiglianze eh, il suo insegnamento con gli scritti di Havar Philip Lovecraft. Io non credo che Havar Philip Lovecraft abbia letto a um, Io credo che abbia prodotto le sue opere con la sua immaginazione. C'è da dire che eh, leggendo Howard Philip Lovecraft ho trovato una grande somiglianza con quanto viene riprodotto in un libro, lo Scianesimo Le Tecniche dell'estasi. È stato uno dei miei primi libri che ho letto ai 16 anni. Lo sciamanesimo e tecniche dell'estasi di Mircea e e narra come gli sciamani siberiani e del resto del mondo eh, mettessero in comunicazione gli uomini, gli spiriti, della natura, gli spiriti intermediari. Quindi, se tu leggi, se voi leggete le opere di howard Philip Lovecraft, che hanno un trasfondo sciamanico, eh, l'epifania, la rivelazione fina è mostruosa. perché gli dèi o gli spiriti, eh, di, di cui parla Lovecraft, sono degli spiriti eh, terrificanti, terribili. Come alcuni dei del tantrismo buddista indù che rappresentano i lati oscuri dell'anima umana. Sì, Alester Crowley, cara Cinzia Sc, era un grande, perché fra tutti gli occultisti, è stato uno dei pochi che ha ridefinito l'occultismo, l'esoterismo. Eh, Nell'epoca moderna eh, lo ha reso più pratico eh, molto di, più di quanto avesse fatto prima di lui, Mac Gregor. Matters eh, la Golden Dawn ha declinato proprio perché è entrato in essa all'Easter Crowley. L'ho reso l'occultismo molto più pragmatico. Infatti, c'è stato prima e un dopo all'Easter Crowley. Ha cambiato tutto l'occultismo. tipo la pacia mamma allora eh, se tu leggi, se tu leggi i eh, racconti di Lovecraft, pure quelli che apparentemente non hanno nulla a che fare eh, con gli spiriti e i fantasmi, sempre questo trasfondo terrorifico di un altrove di un al di là di una realtà parallela mostruosa se soltanto gli uomini potessero essere consapevoli eh, di com'è realmente fatto il mondo lo spavento gli atterrerebbe gli ucciderebbe gli spaventerebbe fino alla morte e quindi mi fa pensare appunto a tutti sciamanesimo e cosmologia eh, lo sciamanismo nell'Asia centrale e settentrionale, quindi eh, andate a cercare le visioni terrificanti del, del, del, che sono nei rituali del tantrismo buddista e indù del Tantrismo buddista dell'India e del, del Buddismo Vajrayanico del Tibet, dell'Himalaya, della Mongolia, e della Cina, il micchio coreano e il micchio giapponese, Xingon, Shugendo, anche fino a un certo punto la scuola tendai. Vedrete come eh, Carl Gustav Jung ha studiato molto o Yang. Studiato molto, proprio il tantrismo che rivelerebbe le forze indomite della natura eh, della psiche umana, tutte quelle forze che ci governano oscuramente e che sono i dominanti oscuri della nostra psiche e si rivelano soprattutto attraverso l'eredità. Del sangue e del suolo nei nostri paesaggi onirici quindi purtroppo hava eh, philip lovecraft non è stato potuto non lo ha potuto analizzare psicoanalizzare jung altrimenti chissà che ci trovava nelle sue opere senten mi ha parlato di rasputin cinzia sc luna no grazie mi bastano già i vivi luna intendo come mostri a ah, bene e eh, rasputin rasputin Qua il nostro Rasputin, questo è un libro che non leggo dall'82 83, comunque, lo voglio rileggere. Eh, Cinzia Sci, io ho letto milarepa che la sua magia nera, bellissimo, sì, sì, infatti, milarepa milarepa da giovane, praticò la magia nera che la madre si voleva vendicare eh, di tutte le persone che avevano rovinato la loro famiglia gli hanno diseredati gli hanno tolto tutto allora praticò la magia nera per distruggere i nemici Poi si pentì in pratica divenne un eremita eh, rinunciò alle cose del mondo e realizzò l'illuminazione la vacuità e lui disse che grazie a questo pentimento di tutte le cose malvagie che aveva fatto grandinare sulle proprietà dei nemici le faccia radere al suolo allora ai eh, my friend c'è ai joey ok nam ai my friend how are you allora dicevo questo libro io frequentavo il primo o secondo anno di liceo scientifico nell82 83 poi ho cambiato, ho frequentato eh, l'Istituto Tecnico Industriale. Poi, per dieci anni sono rimasto in casa a leggere. Poi ho ripreso negli anni 90, 94, 96, ho fatto un anno di istituto odonto, odonto tecnico a Ciglia. E poi mi sono deciso e ho finito gli studi sempre nella stessa scuola, il Camilli, e per il do ragioniere ho preso la maturità. Quindi sono molti anni che voglio rileggere questo libro. Non ci riesco mai perché leggo altro. Ma Rasputin, eccolo qua, eccolo qua Rasputin, nell'edizione della Rusconi, che non so se le, era tutta una collana di personaggi storici. Io ho comprato solo questo, ma era tutta una parete di, della libreria eh, vediamo dove l'ho comprato dove me l'ha comprato mia madre eh, è costato 20.000 lire dell'epoca era molto denaro oggi 10 euro non sono niente Eh, Rasputin eh, faceva parte di una seta, di una seta religiosa che arrivava agli estremi. Cercate in Wikipedia. Rasputin era un personaggio singolare. Eh, aveva un'influenza eh, come da leader settario sulla famiglia eh, reale. Tant è vero che gli aristocratici lo hanno odiato proprio perché eh, era diventato un il consulente di corte del re, l'ultimo zar Nicola II, mi sembra il popolo lo odiava soprattutto i comunisti perché dicevano che con la sua superstizione, col suo bigottismo, eh, influenzava le decisioni politiche. Quindi finiranno per complottare contro di lui e per assassinarlo. Gli aristocratici, eh, lui aderiva a una seta, una seta molto singolare che adesso non mi ricordo come si chiama, ma se leggo questo libro farò una sintesi, e poi e poi ve lo racconto in un video. Ma lui apparteneva a una seta, diceva che è inutile andarsi a confessare, lui era ortodosso è inutile andarsi a confessare che per una setta che è ancora rimasta minoritaria come tutte le sette, è inutile andarsi a confessare la domenica se non ci si pente sinceramente, e quando si pente sinceramente, secondo loro, e secondo anche Rasputin, quando si pecca veramente, quindi uno doveva in rigore compiere tutti i peccati. Capitali, detto, scredire tutti i comandamenti per poi potersi pentire. Ecco perché Rasputin non solo perché era alto e grosso. Asputin sta qua. Poi cercate sul web. Ecco perché Rasputin beveva a dismisura, rotta di collo, Beveva ubriacava come un pazzo diventava pazzo quando ubriaco e faceva qualsiasi cosa ecco perché rasputin mangiava come una bestia aveva il peccato della gola ecco perché sessualmente era sfrenato rasputin e tutti vedevano in questo monaco pazzo tutte queste contraddizioni ma non riuscivano a capire il perché non che non è peccato tipo eh, non so di maltrattare i genitori uccidere della seta la esatto esatto brava cinzia era proprio quella la seta e non so se continuano a esistere Poi esisteva non so se la stessa setta una seta russa diceva che era un po' di tipo gnostico manicheo cataro che eh, era, era aveva continuato a esistere anche in epoca moderna diceva che la sessualità era all'origine di tutti i mali e allora che facevano le donne e stirpavano i seni cucivano eh, cucivano le gonadi facevano degli orrori degli orrori simili che non sto qua a spiegare perché poi mi censurerebbero il video ma veramente si sì, deluna problema connessione video bloccato esatto io poi c'è il frame qua nella pagina del video è bloccato capito è un problema è un problema purtroppo che ci puoi fare poi io questa sera editerò bene il video perché eh, voglio dargli un titolo. Adesso so che ho parlato di Rasputin verso la fine e ho parlato di nuovo di Haver Philip Lovecraft e di... Eh, eh, sono molto contento che mi abbiate fatto tante domande però veramente qualcosa da fare penso anche voi così senza G quando mettete un like scrivete like nei video guardatelo per più di 30 secondi il mio video perché altrimenti lo manda in spam il commentario comunque ecco l'altra volta ho fatto un video di 40 minuti mi sembra Adesso pure faccio un video così, cari amici, cari amici, perché è stato un video l'altra volta l'ho fatto, vediamo quanti 41 minuti e adesso sono già 42 minuti e 43 minuti. L'altra volta erano 41 minuti e 17, però. Inizia SC Anche di Girol sarebbe bello parlare. Sì, troppo io non ho letto nulla di lui. Beh, potrei parlare di quello che ho letto in internet, però ho letto di Gurgen, George Ivanovich Gurgen e di Carl Gustav Jung. E ti può interessare, parlerò di loro. Naturalmente, cercherò di fare dei brevi video monotematici. In modo che naturalmente possa io sfruttare di più questi argomenti ma adesso che tu mi hai dato lo spunto di parlare di altri di altri autori cara Cinzia parlerò di Kurje perché Gurgelf mi fa ritornare in mente un cantante che io ho tanto amato un cantautore che sto ascoltando ultimamente il nostro carissimo Franco Battiato sempre ispirato a gurgev e soprattutto per esempio e eh... esempio è presente la cerca in internet bandiera bianca e quando vedrai battiato ballare vedrai che sta raffigurando le danze del visci che rappresentava gurgev poi c'è anche un amore o mi innamoro eh, eh, Se sì, è tutto di noccolato. Ma in realtà è una danza di gurge nei, nei suoi video, soprattutto degli anni 70-80, eh, Battiato, eh, rappresenta le danze eh, di gurge adattate agli occidentali. Quindi, eh, parlerò di Battiato quando parlerò di Gurge, perché realmente lui si è ispirato molto nei testi eh, ci sono molte canzoni delle quali vorrei parlare, ma non mi ricordo la canzone, il brano musicale o il video, però lui ha però lui ha burge eh, eh, battiato Franco Battiato fatto molti video ballando alla, alla gurgef quindi quando parlerò dicevo perché se era qua c'avevo la segnale di wifi in sospeso quando parlerò di eh, gurgef parlerò qualcosa di battiato vediamo se riuscirò a identificare la corrispondenza di alcuni suoi video con gli insegnamenti di gurgef ma di gurgef ho letto abbastanza soprattutto ho letto la quarta via di ospensky che è stato un discepolo di gorge poi incontri con uomini straordinari di gorge eccetera eccetera e anche paolo coelho paolo coelho non tutti lo sanno ma lui lo ha dichiarato in molte interviste cercate in internet di aver avuto un'infanzia oscura, un'adolescenza oscura segnata dal suo interesse all'occultismo, eh, quindi si è occupato di Aleister Crowley. Infatti, se leggete con attenzione un suo libro, eh, Il Pellegrino a Santiago, in realtà il suo titolo originale era forse ha cambiato l'opera Dario di un mago sono descritte eh, delle ritualità che non appartengono al cattolicesimo sebbene faccia il pellegrinaggio di santiago di compostela eh, e poi un'altra cosa che in quel libro il pellegrino o il pellegrino di santiago di compostela lui parla di essere appartenuto a un ordine cattolico ram esoterico Bene, i cattolici non hanno nessun ordine esoterico. Ram eh? allora vi lascio. Ciao.